buonasera ragazzi anche oggi su rivoluzione di parole c'è un contenutino veramente interessante per voi stasera parliamo dello zen e delle sue possibili relazioni con, con la musica cioè lo zen può davvero servire a un musicista nella sua pratica quotidiana e mi sono chiesto questo voi direte rezzo ma dove vai a pescare ste robe No, semplicemente il fatto che stavo rileggendo un libro bellissimo di Helgen Haragan, vedete? Lo Zen e l'arte del tiro con l'arco, che lessi molto tempo fa. A parte l'ho rovinato, però a parte questo l'ho lessi molto tempo fa e mi colpì molto perché è un libro veramente bello scorrevole piacevole anche da leggere che introduce un occidentale che appunto è cresciuto con una diversa mentalità rispetto a quella che viene spiegata qua nel libro e ha appunto a questa cultura millenaria che è lo zen In questo video non è, non si propone di spiegare lo zen entrare nel dettaglio vuole un po divertirci con questi concetti però almeno dobbiamo vedere qual è la definizione la definizione della Treccani ci si dice è una setta buddista contemplativa giapponese introdotta dalla cina nel 1192 che propugna la ricerca della verità attraverso l'estrazione meditativa personale al di fuori di ogni ritualismo o codificazione ha avuto larga influenza anche nell'ambito dell'arte che in sostanza lo zen è un'attività pratica non fa riferimento come avevamo detto prima a codificazioni a istituzioni non c'è un libro sacro come nel cristianesimo, per esempio, che ti spiega delle cose che tu devi capire teoricamente, la teologia, la filosofia, ecco, tutte cose che sono frutto del pensiero razionale, nello zen viceversa si auspica un, come dire, un dissolvimento del sé, un, una dimenticanza del sé eh, a favore del tutto. Tutto e niente. niente, è tutto. Un esercitarsi a uscire dal proprio ego, eh, a non sentirsi un individuo solo, completamente diverso, staccato dalla realtà che ti circonda, ma semplicemente essere parte del tutto. E il maestro gli, gli diceva sempre che sostanzialmente il bersaglio non era una cosa esterna a sé, ma lui coincideva col bersaglio, che lui doveva allenarsi a non scoccare la freccia, ma la, la freccia si scocca da sola e quindi praticamente gli poneva una serie di paradossi che appunto servono eh, nella cultura zen a farci uscire dal pensiero logico. Questa cosa dico, è veramente difficile secondo me per noi occidentali che siamo cresciuti in una cultura dove invece ci, ci porta l'individualismo sfrenato e dove spesso noi confondiamo eh, il nostro individualismo con qualcosa che invece è assolutamente indotto. Ma veniamo al punto, veniamo al punto, sono noi come sempre, mi perdo in chiacchiere, dopo gli utenti non, non stanno abbastanza sul video quindi vediamo cosa possono avere a che fare con il nostro fantastico mondo della musica delle band dell'indie e quant'altro allora uno, disciplina quindi abbiamo detto si basa sulla meditazione che è una disciplina è un ripetere meccanicamente in questo caso una posizione e nella musica potrebbe essere accostata anche alla disciplina che una persona fa per acquisire i gesti meccanici che gli servono per suonare esempio io appunto ripeto 100.000 volte una scala fino al momento in cui io questa conoscenza la, è come se razionalmente la disapprendessi poi più invece più direttamente potrebbe essere quella di provare a meditare prima di un, di un concerto sono sicuro che molti artisti già lo faranno ma è senz'altro una cosa molto utile perché l'idea di allontanarsi per un attimo dallo stress, da quello che pensano gli altri di te, dalla tua soggettività, dai dubbi che hai rispetto al tuo ego e tutte queste cose qua, cosa a cui mira appunto la meditazione Zen, senz'altro ci aiuterebbe di, ad andare sul palco molto più centrati, convinti e concentrati e quindi ad evitare tante volte sbagli brutte figure legate all'ansia, all'emozione, a tante cose che non riusciamo ad esprimere. L'utilizzo del paradosso, come ci può servire questi paradossi che negli insegnamenti zen ci troviamo spesso davanti ci possono servire perché questi paradossi servono lo zen come anche nella vita quotidiana ad uscire dal, dal pensiero logico quindi non è tanto importante che noi ci diamo una risposta e dimostriamo la veridicità intellettuale di questi paradossi L'importante è che riusciamo a capire che ci sono certe cose che non si possono capire con la razionalità. e Il paradosso ci aiuta a uscire da questo schema logico, per questo è, viene, viene usato appunto negli haiku, come dicevamo prima, in questi brevi componimenti poetici, e, ed, è, ed è molto importante, secondo me, per sviluppare proprio la, la creatività. Alla base del processo creativo spesso c'è appunto la rottura di uno schema, di una, di una logica precedente. Detto ciò, ragazzi, satori il risveglio. Eh, abbiamo detto satori vuol dire il risveglio, quindi c'è quest'idea che da una inconsapevolezza a un certo punto tramite la meditazione esiste questo risveglio, questo satori. E tutto. Un cambio repentino di visione del mondo che viene attraverso ovviamente anni e anni di pratica della meditazione zen. in un certo modo anche la musica ha il potere di risvegliare qualcosa dentro di noi il linguaggio musicale è un linguaggio astratto quindi che noi non possiamo tradurre in parole ma che senz'altro ci comunica molto e tante volte appunto ci risveglia delle emozioni dei ricordi o delle consapevolezze che non sapevamo di avere quindi è bella questa idea di pensare alla musica come qualcosa che va oltre il semplice divertimento, il semplice entertainment, come si dice oggi. concetto di tempo, qua e ora. Eh, L'avete già sentito il classico Carpe D, incogli l'attimo: sembra una banalità, ma è davvero così. È segreto non solo dello zen, non solo della musica, ma anche del, eh, della vita, della felicità in generale. Eh, la musica è senz'altro l'arte che più eh, è interessata da questo concetto perché obiettivamente quando noi suoniamo dobbiamo per forza essere nel tempo presente. Eh, non possiamo pensare al passato, non possiamo pensare al futuro, o meglio se lo facciamo senz'altro o sbagliamo o non suoniamo in modo espressivo o eh, non si capisce perché stiamo suonando, dovremmo fare altro. ecco. Quindi ragazzi, questo sì, qui e ora, cioè la musica ci aiuta veramente tanto in questo senso. E dimenticarci di noi stessi per entrare in contatto con il tutto, ragazzi, dimentichiamoci di noi stessi, dimentichiamo questo ego, e soprattutto per noi artisti lo dico, cioè per tutti sarebbe utile questa, questa idea, ma per noi egocentesci spaccamaroni eh, che siamo artisti, è veramente importante e soprattutto non abbiamo sicuramente il rischio che a un certo punto perdiamo completamente il nostro ego nel tutto perché questo vi assicuro che non c'è il dubbio quindi facciamo proviamoci almeno qualche volta a fare questa pratica dimentichiamoci del nostro nome e cognome della nostra storia della nostra faccia delle nostre idee e cerchiamo di capire il tutto, com'è di entrare in questo flusso cosmico di essere un'onda di essere un filo d'erba spostato dal vento e immaginarci proprio così? Spesso il nostro egocentrismo ci porta a non vedere al di là del nostro naso, diciamocelo tranquillamente. Un concetto invece interessante è il concetto dell'eterno principiante. Allora, se vi ricordate, eh, ne avevo già parlato. E avevo fatto una citazione a un video di mercadini che parlava di Leonardo come eterno principiante e questa è una cosa fondamentale nel, nel campo artistico sia musicale ma anche nelle altre arti perché eh, l'idea di non sentirsi arrivato fa in modo che si cerchi sempre appunto di eh, come dicevamo prima di eh, rompere il nesso logico con il passato trovare nuove Nuove, nuove alternative nuove soluzioni nel momento in cui invece ci, siamo, ci sentiamo perfettamente a nostro agio in un'arte in, un in una tecnica e quindi nella nostra zona di comfort di solito smettiamo di innovare smettiamo di, di, di andare oltre e ci concentriamo più sul manierismo qua ho messo rituali non ne voglio di parlarne, il mondo lo zen, ma la musica stessa è formata da diverse parti di cui noi abbiamo senz'altro un ruolo, però dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo parte di un tutto più grande di noi, sia appunto quando pensiamo alla nostra esistenza ma anche quando siamo all'interno di una band di una situazione in cui ci sono altre persone che stanno suonando quindi noi dobbiamo cercare un'armonia con quelle persone se non ci piace quello che stanno suonando non dobbiamo suonare con loro se no dobbiamo assolutamente vedere l'esterno, vedere ciò che sta fuori di noi fare meno, less is more, si dice dappertutto, sembra una cosa di moda sembra una bicchiata buttata lì è invece davvero così ho esperienza anch'io ho suonato diverse volte con musicisti che non riuscivano a non suonare per una battuta di una canzone sempre suonano sempre non riescono a fare uno stacco a pensare a dare respiro a rarefare le note no sempre un riempire riempire riempire questo crea spesso, molto spesso ridondanza e scarsa originalità, chiaramente ci sono dei modelli che già funzionano e quindi tante volte funzionano, ma sono poco originali proprio perché eh, si basano su questo esagerare, questo voler riempire i vuoti, mentre i vuoti secondo me sono molto importanti nella musica e più sono valorizzati più anche tra virgolette i pieni, tutte le parti suonate risaltano, diventano più potenti ancora. devi fermarti ascoltare ascoltare e ascoltare quando hai capito come funziona quella musica cosa serve a quella musica per essere valorizzata e soprattutto quali sono le note principali essenziali a quel punto potrai eh, sbizzarirti nella creatività perché avrai capito i limiti entro i quali ti devi muovere per essere armonizzato con il tutto essere utili agli altri, generosità. In certo modo lo siamo perché regaliamo senz'altro il nostro tempo, la nostra passione, i nostri sentimenti, le nostre idee attraverso la musica che facciamo ascoltare alle persone. Quindi se anche solo una persona o dieci persone o mille persone ascoltano la nostra musica ne godono, senz'altro abbiamo donato qualcosa. E un'altra cosa importante, non attaccamento alle opinioni. Ogni musicista... Ha le sue opinioni, giusto? Ha i suoi gusti, ha le sue tecniche che ha imparato, ha la sua musica preferita è giusto, è importante. Però ricordiamoci che non è questo che fa la tua identità. Scegliere qualcosa non vuol dire identificarsi con essa. Quindi, se magari una determinata pratica musicale è sempre andata bene fino a questo momento, non vuol dire che nel progetto in cui stai suonando ora possa andare bene. Quindi, bisogna essere non attaccati alle proprie opinioni, ma essere disposti anche a mettere in discussione, oppure comunque a vedere le cose da un altro punto di vista questo senz'altro ci fa crescere sempre in ogni caso come uomini prima di tutto e tanto più come musicisti eh. andiamo avanti velocemente ragazzi allora cioè, Prendersi cura della rabbia e vita sana fondata sulla compassione allora, questo è importante, eh, però non saprei bene come mettere in relazione con la musica, anche perché subito mi saltano alla mente tutti i gruppi metal, quelli super incazzati, che parlano di morti, suicidio, ammazzare, la merda, i trapper c'è un sacco di gente incazzata come una biscia in realtà fa di, di questa cosa la sua forza quindi non, non so quanto ha senso consigliare di mettersi lì dire no fai i conti con la rabbia così magari poi mi diventi moscio e perdi il pubblico quindi capisco in questo caso per questo motivo salterò a pie pari questi due punti e arriviamo all'ultimissimo anche se no dopo diventa veramente lungo questo video vera comunità e com comunicazione quindi la comunità, quale può essere all'interno della musica? È proprio la band stessa, cioè vedere la band come una comunità e non semplicemente come un insieme di elementi messi lì per arrivare a un obiettivo a breve termine, quindi recitare una canzone o fare una suonata. È importante appunto creare un'idea di comunità e soprattutto un'etica della band. Cioè, ci sono dei valori che gli elementi della band devono per forza condividere per diventare una band forte, chiaramente non parlo di successo, ma quantomeno per avere un'identità forte creare una musica secondo me bella, efficace, culturalmente interessante. Molte volte ho visto appunto formare le band in base o alle conoscenze personali, eh, c'è mio cugino che sono al basso, ma ah, sì, di venire oppure ah, c'è quello lì che è bravissimo perché ha vinto il master di miglior bassista dell'oklahoma allora così però se poi quella persona non si integra in questa piccola comunità chiaramente Quella sua bravura andrà sprecata lui si romperà le palle Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia interessato, ditemi cosa ne pensate dello Zen, se eh, secondo voi ha senso questo accostamento, quindi se può essere utile davvero eh, avere, eh, pensare ai precetti dello Zen eh, a come applicarli alla musica, se ci avete già provato, oppure se ci sarà sicuramente qualcuno che l'ha fatto in modo più serio e approfondito di me, magari segnalalo se ne sai di più. E niente, mi raccomando ricordati di attivare la campanella perché sennò non ti arrivano le notifiche e ti perdi queste bellissime pelle di saggezza che vuoi rinunciare a questa robina qui. Ma dai, dai, scherzo ragazzi. Detto questo vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo, rivoluzione di parole.